Buonissima l'acqua, eh? Allora registrare. Amici di Crino, bentornati con Mr. K. Siamo stati un po' assenti a causa trasferte e vari e fancazzismo, ma siamo tornati con un nuovo video. Oggi parliamo di un prodotto straordinario: ovvero la nostra 21, non mi ricordo. La nostra 2106. 21 Fresa diamantata con attacco M14 per smerigliatrice. Abbiamo già parlato di frese diamantate in un altro video. Lo ricordate? Guardate qui. Guardate qui, Ma andiamo a vedere cosa si differenza la nostra 2106. Sigla: Sono una anima, Sono tipo eccezionale. Il re del quartiere, te tengo il potere Partiamo parlando di grana Cash Pensa a visto i soldi, i soldi Parliamo della grana dei diamanti I diamanti che si trovano in testa alla nostra fresa hanno grana medio fine e sono eh, incollati. No, come si dice? Sono... I diamanti depositati in testa al nostro utensile sono incollati attraverso una metodologia che viene detta di brasatura. No, il brasato, la nonna. eh? Inoltre, e sono trattenuti al corpo attraverso una lega. Alto... Potere. Caratteristica che contraddistingue ah, ah, ah, ah, ah, ah. Caratteristica che differenzia la nostra fresa dalle altre Keramaster di cui abbiamo già parlato è appunto l'attacco filettato M14. L'attacco M14 filettato permette alla nostra fresa di essere montato su tutti i tipi di sbergliatrici, ma... La velocità di taglio, infatti, rispetto a una normale Keramaster, varia di molto. Difatti, parliamo di velocità comprese tra i 10 e i 13.000 giri. Al minuto, faccio! Parliamo di un'altra caratteristica tecnica dell'utensile, ovvero dell'altezza. Per la donna non conta nulla. La lunghezza ma conta invece la circonferenza. Difatti, in questo caso, l'altezza dell'utensile non varia con il variare del diametro, ma è costante di 60 mm. La profondità di foratura, invece, che consigliamo è di 10 mm. Ma per quali materiali è consigliata questa, Keramaster con attacco filcato di 14? Ah, non abbiamo detto del. Ah, ah, ah. Ah. Naturalmente per tutti quei metalli, metalli. Sì, sì. Per tutti i materiali super duri come il grass porcelanato, il grass smaltato, marmi e piastrelle standard anche. la gamba tua. Parliamo adesso di gamma e di refrigerazione. Amica troppo vento là dietro fantozzi? No grazie signorina io sto benino. La gamma della nostra fresa diamantata con la Tapco M14 va da 6 a 100 in 4 secondi e 2. No, va La gamma dei nostri tensili, della nostra fresa diamantata con attacco filettato M14, parte dal diametro 6 e arriva al diametro 100. Dal diametro 6 al diametro 18 troviamo già nella fresa la cera vegetale che serve per refrigerare durante l'operazione di foratura, mentre per tutti gli altri diametri ne comandiamo l'utilizzo di... A. La fresa diamantata con attacco filettato M14 la trovate sul nuovo catalogo carino 2019, di cui vi lascio il link qui sotto. La trovate a pagina 394, dove troverete la game dell'utensile sciolto e i suoi relativi set. Luci rose, flash, lampeggianti suoni di animali, perché... Se... Eh... Naturalmente restano validi tutti gli accessori già utilizzati per gli articoli Keramaster e sottolineo: raccomandiamo l'utilizzo della dima per le fasi di foratura, dima di cui abbiamo una diapositiva. Okay. Facciamola facciamo la chiusa, morto qualcuno su. Questa quindi era la fresa diamantata con attacco filettato M14, ragazzi, continuate a seguirci qui su YouTube, mi raccomando, mettete un mi piace, attivate la campanellina per rimanere sempre sintonizzati con tutti i nuovi video, continuate a seguirci su Facebook e Instagram, cercando il nostro account CrinoTools, e noi ci vediamo al prossimo episodio con Mr. K, il Frank, che non è stato licenziato. Sto forando prego non mi disturbare Ma non potevi metterci la grappa dentro qua No, l'acqua Mi fa forare <susurra>